Siamo alle porte della Settimana Santa, Domenica delle Palme, Domenica della Passione di Gesù. E Gesù in effetti entra attraverso quella porta, probabilmente la porta, la porta aurea cosiddetta di Gerusalemme. Entra solennemente e lo fa insieme ai suoi. C'è un'acclamazione di popolo, Gesù viene accolto in maniera trionfale. Tutti sperano che sia lui, che davvero è il Messia, lo riconoscono. Deve liberare il popolo dalla schiavitù, del potere romano, da ogni altra schiavitù. Sono veramente entusiasti, lo accolgono con l'osanna. Con... Però ecco, questa gioia spesso si tramuterà in tristezza. Potremmo dire che è la domenica delle contraddizioni, perché qui si vede un popolo che osanna, ma anche un popolo che, che, che crocifigge, che vuole la sua crocifissione. Ci sono persone che forse sopillano, però ecco, di fatto è un popolo che, che cambia, è un popolo forse in qualche modo deluso, è un popolo che sta sbagliando che a riconoscere Gesù. Si era fatta forse un'altra idea del Messia, ci sono poi tanti personaggi che conosciamo, c'è Pietro che, che lo rinega, c'è addirittura Giuda che lo tradisce, ma Gesù bacia l'uno e l'altro, accoglie l'uno e l'altro, accoglie anche il tradimento, sì, non spezza nessuno, non distrugge la vita di nessuno, magari sono loro a desiderare questo, Giuda lo tradisce perché rappresenta un po' tutta quell'umanità che è delusa, che si aspettava manifestazioni di potenza, si aspettava cambiamenti precoci, veloci, su un piano diverso da quello che Gesù voleva indicare. Potremmo dire che questa è la domenica dei fallimenti, la settimana, quella che diamo inizio, diamo inizio dei fallimenti. Sì, potremmo parlare di Gesù come di uno che fino a questo momento fallisce, è fallito tutto, è finito c'è grande frustrazione c'è grande delusione tutto attorno gli stessi discepoli sono amareggiati per come sta andando a partire dall'orto degli olivi ecco ma Gesù è capace di offrirti nuove opportunità anche nel fallimento però solo quando tu lo riconosci ecco Pietro riconosce riconosce e piange, riconosce il suo fallimento, Pietro rappresenta tutta quell'umanità che umilmente ritorna a Dio con tutto il cuore, umilmente riconosce i propri errori, sì questa è la dinamica giusta per ottenere la grazia, la grazia di Dio, piegare le ginocchia, riconoscersi peccatori, riconoscersi fragili davanti a Dio e anche davanti ai fratelli, combattere il male, con il bene, vincerlo con il bene, perdonando e amando con chiunque incontriamo sulla nostra strada. Allora il fallimento apparente sarà addirittura motivo di cambiamento. Non è poi questo quello che il Signore ci chiede nel tempo di Quaresima? Cambiare, convertitevi, così è iniziato il tempo di Quaresima, con un pizzico di cenere sul capo per ricordarci chi siamo. Siamo creature fragili e dobbiamo tornare a Dio, riconoscendo le nostre fragilità. Che il Signore ci aiuti a varcare quella soglia e dare inizio alla Settimana Santa con la consapevolezza di, di essere creature umili, di essere poveri davanti a Dio. E così soltanto Lui potrà fare grandi cose con noi. Buona Domenica delle Palme, pace e bene per tutti.